Ciao, sono Davide, il nuovo coinquilino Sì. Marco, ma io... È... L'hai fatto io? Una volta si diceva che la pellicola costa una cifra. Io non, non giro, se non siete pronti. E rappresenta... Rappresenta l'estraniazio... L'estraniazione è l'essere umano a causa della società aiuta a rompere lo <totipo> status cazzo Davide Non c'è niente da dire?